Sera parleremo delle conseguenze della superbia commentare con voi, riflettere con voi le conseguenze della superbia perché <coughs> ci, ci affascina questo peccato perché è radicato dentro di noi perché non riusciamo a liberarci perché ne abbiamo bisogno di questo, eh, di questo vizio la superbia è come un serpente che si insinua con le migliori intenzioni ed è difficile da individuare in effetti è un po' così questo vizio capitale che marcia in testa spavalto, ma sa anche dissimularsi tra i, tra i sei compagni che manta a correre questa superbia, questo vizio è che da una parte si fa vedere, da una parte si maschera e da qualche parte si fa capire che, eh, che non, è, non è lei eh, è come un po' il, il diavolo, uh, il demonio che um, è incannatore cioè ti manda la, mh, uh, il fumo negli occhi eh, e poi dici con lui eh, quasi si dice no eh, butta una pietra e ti nasconde la mano eh? E così fa questa super lancia tutti i suoi ehm, alleati ma non te fa, non trova avvertire il peso anzi viene fatta sempre con volentieri eh. Infatti la superbia ha il potere di scacciare dall'anima tutte le altre passioni e di prendere da soli il loro posto, essendo a capo di tutte e contenendole tutte sinteticamente in qualche maniera e così superbo può sembrare essente da tutti gli altri vizi. Ma avete capito? Insomma che è capace di fare questa superbia cosa è capace di fare questo vizio eh? di distruggerti totalmente ti prende pieno possesso um, di te stesso è come fosse proprio eh, una cosa naturale eh? che ti fa sentire Cioè, noi tutti siamo bravi noi tutti siamo capaci noi tutti sappiamo fare le cose eh? Ma nel momento che noi diciamo questa cosa, ecco che penetra. E come leggero, leggevo sull'altro libro, questa cosa è come um, una fessura dove inizia a entrare una goccia d'acqua. Quindi poi... è importante contro la superbia la, la vigilanza, come in tutte le altre cose. Eh i padri del deserto sulla vigilanza aprono un mondo aprono un oceano su una, sul significato di questa vigilanza senza vigilanza dicevo il bene da compiere può essere facilmente avvelenato dalla superbia ecco stavo leggendo su un altro libro che parlava sempre di queste cose come questi peccati come la varizia, la l'arcidia, l'ira eccetera eccetera, l'ussuria eh, come teviano la mente ah oggi non ci ho voglia di pregare oggi non ci ho voglia di reggere oggi non ci ho voglia di fare questo ecco come incomincia come appena noi cominciamo a pensare questa cosa eh, che incomincia a formularsi i pensieri ecco che questi peccati, eh, questi mali, questa presenza regadiva comincia a lavorare dentro di noi e quindi questo diventa una causa di male e di rovina per l'anima. Che più volte ho detto che se noi facciamo una radiografia della nostra anima, vediamo eh, come la nostra anima è, è buia è morta come prende possesso di questi peccati oltre a non vigilanza e cose varie quanto abbiamo delle delusioni quando abbiamo delle sconfitte quando abbiamo delle rabbia quando abbiamo un qualcosa che ci ha fatto male eh, allora questi che fanno entrano dentro di noi e cominciano a lavorare dentro di noi ma se fai così è meglio, se pensi così è meglio, eh, fai così, fai così, eh, ma tu sei capace, eh, fatti valere, fa tutte queste cose qua, eh? Eh, in realtà queste cose qua lo sto facendo, queste azioni eh, malvagie insomma, queste azioni eh, che non vogliono il tuo vero bene, ma fanno il loro vero bene, eh? Perché appena tu agisci in questo modo poi ti fanno... Uh, i giocano in contrario ti fanno sentire in colpa ti fanno sentire arrabbiato ti fanno sentire eh, un nulla vedete come giocano uh, tra di loro eh, prima di esaltano e poi ti umili Cassiano afferma che la superbia è una belva molto crudele pronta ad aggredire soprattutto i perfetti e ad addentrare con morsi anche i più crudeli proprio coloro che quasi si sono collocati nel posto più alto di virtù. Quindi la maniera di una malattia generale è pestifera. Essa non si limita ad attaccare un solo organo del corpo o una parte di esso ma tente con la sua essenziale aggressione a corrompere tutto il corpo e cerca di abbattere e ferire a morte con un sovvertimento completo. Quanti sono già arrivati al vertice della virtù? La superbia, una volta che sia riuscita a occupare la mente di qualche infelice, come un tiranno estremamente crudele, dopo aver invaso la fortezza più elevata delle virtù, abbatte fino dalle fondamente tutte le città e la distrugge. Cassiano è, è chiarissimo. Avete sentito Cassiano come è chiaro su queste cose? Come ha una mente lucida su, su cosa può fare la superbia? Eh, con questi esempi molto pratici però vedete questi infelici li chiama queste persone infelici dice chi è, qualche... che soffre di questi vizi e chi è un po po di se stesso eh, che ha fatto che esperienza un po particolare e attraverso questi vizi eh, che lavorano dentro la nostra coscienza li porta a questo livello ma in realtà se togli questi vizi da questa persona, eh, loro cadono, perché non sono forti dentro. Anche San Tommaso dice che la superbia corrompe tutte le virtù e tutte le potenze dell'anima. Ma anche San Gregorio Romagno dice che si leva contro tutte le facoltà dell'anima è come un morbo generale e pestilenziale corrompe tutto il corpo. Quindi se andiamo a vedere la superbia è come una idropisia dell'anima. Infatti il superbo perde contatto con la realtà e tutto nella sua vita assume proporzioni smisurate e gonfiate. Quindi al superbo viene meno la capacità di discernimento e di giudizio equo su di sé e sugli altri. Perde l'equilibrio e può giungere perfino alla malattia mentale. Infatti il superbo non si mette mai in discussione eh, perché non sbaglia mai e non può sbagliare mai il superbo. Che un filosofo Baruch dice che riteneva già nel 1600, eh? riteneva che la superbia è una specie di delirio. Se un uomo sogna a occhi aperti, pensando di poter realizzare tutto ciò che gli passa per la testa, poiché là lo pensa in maniera forte, e incapace di concepire qualunque altra cosa. San Bernardi, uno dei suoi scritti Uh, che si chiama Humilitatis et Superbia, riscontra che nella superbia un numero di gradini uguali ai dodici che San Benedetto aveva individuato e distinto nell'umiltà si parte dalla curiositas, cioè la curiosità che è la radice delle altre forme, poi la superficialità la gioia inopportuna, la milanteria, l'individualismo, l'arroganza, la presunzione, la difesa dei propri peccati, la confessione simultanea, la ribellione, la libertà di peccare, l'abitudine di peccare. Quindi, del resto, il monico superbo è facilmente riconoscibile. e eh sì! Non vi scandalizzate, questi vizi capitali specialmente nei religiosi eh, camminano, eh, si accovacciano e eh, non c'è da scandalizzare perché purtroppo esiste. Noi cerchiamo di difenderci, cerchiamo di uscire fuori, cerchiamo di combattere, però questi sono più, più accaniti a noi per farci deviare questo è eh? quindi vedi volgi gli occhi attorno drizza la testa tende le orecchie corto da insa insaziabile curiosità instabile nell'umore e preda tratti di una sciocca allegria e pieno di sé parla troppo come me eh? Dandosi da fare in mille modi, nel tentativo di apparire migliore degli altri. Non sto parlando di me, eh? Quasi! <ride> Ippocrita nella confessione, scusa il cuore suo e i suoi peccati e finisce per arrivare a un'apertura di bellione che nasce da disprezzo dei confratelli del maestro e in ultima analisi di Dio stesso, perduto ogni timore di Dio, il monaco è pronto a commettere ogni genere di peccato. Vedete quante trappole nasconde questa superbia, come è difficile camminare in umiltà, come è difficile camminare nella carità, come è difficile camminare nell'amore, nella gioia, nella semplicità. Eh, c'è un santo che descrive l'umiltà in quattro passi e poi ne parleremo eh, è veramente da piangere come ti descrive questa cosa questo, questo santo mi auguro una buonanotte e signori benedì